di creature di Dio, la nostra vita giornaliera, la nostra vita quotidiana, per viverla in maniera riflettuta, seria, sana, anche lungimirante, una vita insomma che diventi giorno per giorno soddisfacente, perché adeguata e adattata sempre di più alla volontà di Dio e a quello che Lui insegna anche attraverso il libro dei proverbi. Quindi, ok, spero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 L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. L'uomo che ama la saggezza rallegra suo padre, ma chi frequenta le prostitute dilapida i suoi beni. Il re con la giustizia rende stabile il paese ma l'uomo che fa estorsioni lo rovina. L'uomo che lusinga il prossimo gli tende una rete davanti ai piedi. Nel misfatto del malvagio c'è un'insidia, ma il giusto canta e si rallegra. Il giusto prende conoscenza della causa dei deboli, ma l'empio non ha intendimento né conoscenza. I beffardi soffiano nel fuoco delle discordie cittadine, ma i saggi Calmano le ire. Se un saggio viene accontesa con uno stolto, quello va in collera o ride e non c'è da intendersi. Gli uomini sanguinari odiano chi è integro, ma gli uomini retti proteggono la sua vita. Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio trattiene la propria. Quando il sovrano dà retta alle parole bugiarde, tutti i suoi ministri sono malvagi. Il povero e l'oppressore si incontrano. Il Signore illumina gli occhi di entrambi. Il re che fa giustizia ai deboli, secondo verità, avrà il trono stabile per sempre. La verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Quando abbondano gli empi, Abbondano le trasgressioni, ma i giusti ne vedranno la rovina. Correggi tuo figlio. Egli ti darà conforto e procurerà gioia al tuo cuore. Se il popolo non ha rivelazione, è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. Uno schiavo non si corregge a parole, anche se comprende, non ubbidisce. Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C'è più da sperare da uno stolto che da lui. Se uno alleva delicatamente da bambino il suo schiavo, questo finirà per credersi figlio. L'uomo collerico fa nascere contese e l'uomo furioso commette molte trasgressioni. L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. Chi fa società con il ladro, Odia se stesso, egli ode la maledizione e non dice nulla. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Molti cercano il favore del Principe, ma il Signore fa giustizia a ognuno. L'uomo iniquo è un abominio per i giusti, e colui che cammina rettamente è un abominio per gli empi.